Miriam Leone sfoggia un topless da star, ecco la reazione dei fan Miriam Leone ha stupito ancora una volta i suoi fan su Instagram sfoggiando un topless da star Pochi giorni fa infatti, è apparsa sul suo profilo una foto che la ritraeva nuda, mentre si copriva il seno solo con le mani, lo scatto ha fatto scatenare i leak like e i commenti che hanno sottolineato la sua bellezza e la sua sensualità. Come una vera influencer, l'attrice siciliana ama condividere sul suo profilo foto della sua vita privata, ma anche shooting di lavoro. Per mostrare al pubblico ogni sfaccettatura della sua personalità. Naturale, sensibile e sexy, ecco la Miriam Leone che il pubblico dei social ama alla follia. Sexy ma senza esagerare. La sensualità di Miriam Leone si distingue da quella di altre colleghe del mondo dello spettacolo, perché non è mai eccessiva. Lattrice ama mostrare il suo corpo e valorizzarlo al massimo senza mai essere fuori contesto. Così pochi giorni fa, la foto del suo topless da star su Instagram ha conquistato i fan in poche ore, raggiungendo 37.000 like e oltre 300 commenti di apprezzamento. Nello scatto la leone era completamente nuda, mentre si copriva il seno solo con le mani. I capelli erano sciolti. Un airstyle che fa tendenza e che è già diventato un trend della stagione. Dietro a lei si intravedeva un tessuto in pizzo bianco e il sole che le illuminava il viso in modo delicato, l'hashtag utilizzato questa volta è cancelletto vestimi di luce per sottolineare il legame dell'attrice con gli elementi naturali. Non è la prima foto della Leone mentre viene illuminata dai raggi del sole, lei stessa ha dichiarato di sentirsi bene quando è in contatto con la natura, ritrovando l'equilibrio di cui ha bisogno. Miriam Leone la luce, una lunga storia d'amore. Su Instagram l'attrice ha pubblicato numerosi selfie che la ritraggono baciata dalla luce. Per lei i raggi solari sono un nutrimento per il corpo, ma anche per la mente. Così Miriam Leone ha dichiarato di ritrovare un equilibrio unico quando si trova in mezzo alla natura. La sua sensibilità colpisce ogni volta i fan, che la riempiono di commenti di apprezzamento, oltre alla foto con il topless da star, la Leone ha pubblicato pochi giorni prima un selfie con un cappello da marinaio, mentre si trovava in Sicilia in una località marittima. Nella foto la star era baciata dal sole e la sua pelle bianca risplendeva esaltandone la perfezione. Anche durante il suo viaggio estivo a Tokyo l'attrice ha pubblicato una foto che la ritraeva mentre guardava i raggi del sole, in quel momento si trovava al tempio a Zakuza e condivideva con i fan una serie di pensieri molto profondi sul tema del viaggio. Prima ancora invece. Aveva sfoggiato un abito bianco lungo e si trovava seduta su un prato, mentre osservava la luce di un tramonto estivo. Aveva riscosso un notevole successo anche la foto scattata a giugno, mentre si trovava in un bosco e si godeva i raggi del sole indossando una canotta verde e un lunga gonna nera. In ogni situazione. Miriam Leone riesce a far trasparire non solo la sua bellezza senza filtri, ma anche il suo carattere delicato ed eclettico.